ZOMBIE APOCALYPSE ZOMBIE APOCALYPSE Bambe APOCALYPSE ZOMBIE APOCALYPSE ZOMBIE APOCALYPSE ZOMBIE APOCALYPSE 바람이 불어온 그 밤에 bucciin'했던 저각들이 나 떠올라 순간의 falling down 감추려 E niente ragazze mie, praticamente non mi, avete, non mi avete sentito per niente parlare sotto, cioè, nel video in, per tutto il video perché stavo facendo anzi, sto tuttora facendo la mia morning amata morning routine, no, scusate, night routine. Non so più come dirlo perché sono un po' da un, un po' che non riesco più a essere. cioè, a parlare come voglio io, e quindi nulla. Questa è la mia Nike Tutin, seriamente. Un'altra volta invece fare un video blog dove vi porto tutta la mia giornata, anzi dove vi faccio vedere tutta la mia giornata, anziché raccontarvelo che è più noioso da, da raccontare perché alla fine vi scocciate tutto, perché è vero, non sapere neanche dove, da, da dove iniziare, dove incominciare a parlarvi e sapere soprattutto cosa dire. E a questo punto preferisco, anziché raccontarvelo... Eh, farvi vedere tutta la mia giornata, ov ov ovvero eh, sì, portarvi con me, aprirvi a me, a voi, scusate, aprir aprirvi a, vo aprirmi a voi, se riesco più a parlare, non lo so, e, dirmi, e, e dirvi insomma farvi vedere quello che faccio in tutta la giornata, dirvi no perché è troppo noioso, l'ho capito anche io, però almeno a, a raccontarvi tutta la mia giornata è meglio. A raccontarvela, cioè farvi vedere cosa faccio e cosa non faccio certo vi metterò spezzettoni di video di video vlog, però almeno eh, vi faccio vedere tutto ciò che faccio ok? se cucino o se non cucino vabbè cucino almeno nonna perché io cioè so cucinare però preferisco far cucina mia nonna la verità, e niente ho già messo il piccolo, come vedete Aveste, av avete già visto nella la, la spezzettone di prima la, la skincare e, e niente ragazze. Mm. Io nel frattempo vi, vi velocizzo alcune parti o se no ve le lascio così come sono ma almeno avete visto tutto. Il resto invece ve lo metto muto perché, perché innanzitutto non vorrei che si sentisse troppi cavolacci miei. Cioè, già se li vedete sempre nei cavoli però non, non, non me la sento di, di mettere troppe cose Io mi hanno detto un sacco di piccole parolacce mentre stiamo parlando di, della di un discorso cioè, inerente alla tv da un programma che stavo guardando tv ho detto delle parolacce quindi evito di metterle di postare su youtube anzi ve le metto però ve le ammutisco ve le mutisco, cioè come si può dire, metto muto, me la parte muta, dove parla mia nonna, me la mu muto, dove invece, ehm, sì vabbè, farò la narrazione, cosa vi devo dire, farò la narrazione e questo video ve lo carico domani mattina, sempre che ve lo, lo carica YouTube, perché vedo che è abbastanza lunghetto, ma vabbè, dettagli, niente, Domani farò un altro video vlog, e non so se farò che te le ma penso di sì assolutamente. E, e niente, io adesso mi addormento perché ho veramente sonno e sono stra stanca, anzi oggi ho visto, oggi ho visto abbastanza video su YouTube, per adesso ciao ciao nanna, ok? E niente a dopo, anzi a domani che meglio ah, mamma mia allucinante sono una cosa allucinante un genio sono 30 minuti di video che registro, vabbè, dettagli niente, a dopo dai. ma cosa dico dopo? a ah, domani mattina scusate, sono fusa veramente sono stanca ciao, buonanotte a tutte io la televisione ho guardata, ma per un po' adesso c'è amici ma Otro posono, ciao